Ciao a tutti, e ben ritrovati e ben arrivati ai nuovi iscritti sul canale, siamo quasi in 11.000, ce la possiamo fare a raggiungere tra, a brevissimo il traguardo. e Sono felicissima perché vuol dire che siamo sempre di più a desiderare di prenderci cura dei nostri capelli in maniera quanto più consapevole. Ehm, volevo anche dirvi che da qualche settimana riesco a dedicarci un po' più di tempo a Instagram, mi trovate Sotto il nome Beauty Licious Delight Rosalia, Beauty Licious Delights. Come sapete, è un po' complicato da scrivere, però io ve lo lascio qui in sovraimpressione. È il nome del brand di erbe tintori che trovate sul mio sito e volentieri sfrutto la feature di Instagram che vi permette di pormi delle domande e alle quali io poi rispondo mettendo in evidenza poi queste risposte nelle stories che trovate sul profilo, perché così possono tornare utili anche in futuro a delle persone che possono avere gli stessi dubbi che avete voi. Quindi se non trovate le risposte ai vostri dubbi eh, qui sul canale YouTube oppure sul blog, vi invito a seguirmi su Instagram e a contattarmi lì appunto sfruttando questa feature che ogni tanto io appunto le rado disponibile sul mio profilo e in questo modo vi posso rispondere eh, molto più velocemente che non appunto con un video oppure via email, anche se devo dire che via email rispondo abbastanza velocemente entro 24 ore, <ride> tempo e eh, impegni permettendo ovviamente. L'argomento del video di oggi mi è stato suggerito sempre da una di voi appunto su Instagram, però devo dire che è un dubbio che ho visto che... Mm, già in varie persone nel corso di questi anni, non si è ben consapevoli di cosa bisogna usare, cosa bisogna abbinare per ottenere una tonalità più o meno fredda di rosso o più o meno calda di rosso. Ebbene, va detto che la tonalità di rosso che riusciamo ad ottenere sui nostri capelli varia tantissimo anche in base alla provenienza delle ne che andiamo ad adoperare perché um, le condizioni climatiche, il suolo su cui la pianta tintore alla lausonia in Ermis cresce, incide tantissimo sulla uh, tipologia poi di rosso, che, di pigmento rosso che rilascerà sui nostri capelli. Nel caso dell'enè uh, caldo, ramato, il più caldo in assoluto è l'enne egiziano quindi proveniente dall'Egitto, mentre l'hennè indiano, che è quello che trovate anche sul mio sito, uh, proveniente dallo stato dello, uh, di Rajasthan, è una via di mezzo, quindi uh, è una via di mezzo tra un hennè caldo, ramato e un hennè freddo, mentre gli hennè che provengono dallo Yemen, dall'Iran, dal Pakistan, per esempio, sono degli enne che um, solitamente uh, danno una tonalità di rosso freddo. Ciò non vuol dire che avete la certezza che andando ad utilizzare un enè freddo, quindi proveniente da uno di questi paesi, sui vostri capelli risulterà freddo, un rosso freddo. Ho visto purtroppo casi nel corso di questi 4 anni in cui andavate ad utilizzare su un castano chiaro, quindi un enè rosso, la lausonea rossa proveniente dall'Iran, e purtroppo il colore che ne risultava era comunque un uh, rosso ramato, un rosso caldo, quindi alla fine il, la parola finale la dice sempre il nostro colore di base e la tendenza a, a risaltare una tonalità di rosso più o meno fredda. Quindi alla fine sempre il test di prova vi darà la certezza di quello che otterrete sui vostri capelli. Va anche detto che ovviamente per chi desidera ottenere un rosso intenso va fatta la stratificazione, ovviamente anche in base a quello che è la vostra base, più è chiara più il colore sarà intenso, più stratificate più il colore diventerà intenso, ma mi raccomando nel tempo sulle lunghezze occhio la stratificazione perché tende anche a scurire, non solo ad intensificare il colore e più sarà scura la vostra base, non illudetevi ehm, perché non otterrete un rosso più chiaro di quello che è la vostra tonalità ma ovviamente otterrete solo dei riflessi ehm, mi viene in mente che c'era il caso di una ragazza se trovo la foto ve la posto eh, che era riuscita ad ottenere un bel Rosso freddo utilizzando l'ené indiano, stratificandolo sulle lunghezze decolorate. Se mi ricordo bene, e al quale va aggiunto dietro il mio consiglio del bicarbonato e un pizzico un 10-15% di catamo indigo. Quindi è possibile ottenere ovviamente un ené freddo, ciliegioso come vi piace dire sui vostri capelli, se i vostri capelli andranno a risaltare quella tipologia di eh, rosso eh, che va appunto sul freddo. Il katam ovviamente ricordatevi che ha, ha più eh, tonalità melanzana mentre l'indigo è un po' più freddo quindi anche qui bisogna un attimino fare dei test e capire sui vostri capelli quale dei due va meglio in caso decidete di appunto aggiungerlo proprio per raffreddare un po' la tonalità della eh, la usonia sui vostri capelli. Mi fermo qui, spero di ehm, avervi dato un'immagine un, un po' più concisa, più, ehm, più, più chiara sulle ehm, tipologie di lausonia che trovate appunto sul mercato e del colore che potrebbero rilasciare su, sui vostri capelli. Fatemi sapere se voi preferite uno o l'altro, magari in futuro se preferite quello freddo posso cercare di trovare appunto un fornitore che ci fornisca una qualità altrettanto ottima come la lausonia indiana e fatemi sapere se avete fatto degli esperimenti e quali sono stati i vostri risultati qui nei commenti del video. Vi saluto e al prossimo video!